tra gli anni 70 e 80 del, del secolo scorso è stata, eh, ha saputo costruire ed esportare eh, l'idea stessa di, eh, di città educativa. Eh, si è trattato di una stagione eh, felice in cui l'amministrazione cittadina eh, ha saputo essere protagonista di un importante rinnovamento pedagogico e culturale, un rinnovamento che ha eh, radicalmente cambiato la nostra città, il modo di percepire sì, eh, e di vivere eh, le relazioni. In questo momento in cui siamo tutti consapevoli che eh, l'emergenza sanitaria prima, la crisi economica e la crisi internazionale con la guerra dopo eh, richiedano risposte eh, straordinarie e tempestive e la scuola può ritornare, la scuola e la cultura debbono ritornare eh, al centro di questo, eh, della ripresa del rinnovamento e, e quindi l'amministrazione ha pensato di tornare eh, a quelle esperienze e risultati maturati in quella stagione riaggiornandoli e rivitalizzandoli. Il 20, 21-22 di ottobre eh, la città di Torino, insieme a Città Metropolitana, a Compagnia di San Paolo e alla rivista Animazione Sociale, ha pertanto organizzato um, il, social, il Social Festival. Eh, ci vuole una città per fare una scuola, tre giorni di dibattiti, workshop, lavoratori, reading, eh, cene conviviali, scambi, eh, un vero pensatoio eh, a cui vi invitiamo ad essere presenti. A presto!